Sì, ehm, per le ragioni adotte dall'assessore Sessore Caffarotti siamo qui oggi a eh, reinterpretare la delibera 47 del 2018 in chiave migliorativa. In chiave migliorativa è nel rispetto eh, di tutte le categorie eh, che sono interessate da questo importante provvedimento. Lo sono le somministrazioni, lo sono gli esercizi di consumo sul posto, se parliamo di alimentare che oggi è una categoria che molto divide... Eh, anche se vogliamo i residenti. Ecco Qui c'è un equilibrio importante da preservare, non è facile, abbiamo visto c'è molto, eh, non potrei definirlo, che eh, livore, non vorrei vederlo in questo senso tra residenti spesso e attività commerciali. Invece ci deve essere un equilibrio tra eh, il residente tra eh, la somministrazione e il consumo supposto nel reciproco rispetto di eh, cittadini che vivono la città e eh, cittadini che operano e lavorano nella città e quindi contribuiscono al benessere anche della città e in questo caso della città storica. Roma Capitale è una città che non ha eguali, va preservata in modo particolare e questo regolamento lo fa. Ora eh, quello che dovremmo chiedere a tutte le categorie interessate è la compartecipazione nel rispetto di queste regole e eh, l'attuazione la, ehm, di ogni minimo eh, dettame, ogni minima regola e norma ivi prescritta. Eh, è chiaro che già la originale 47 eh, fortemente Cercava di limitare determinate aperture, potremmo definire di mini market o di negozi di souvenir che in qualche modo dilagavano nella città storica. E questo penso che trova l'accordo di tutte le forze politiche, perché è un fenomeno che non riguarda solo la capitale, ma sicuramente interessa in particolar modo la capitale che ha dei flussi turistici molto importanti ora eh, chiunque di noi si trovi a passeggiare vicino ai tesori eh, che custodisce questa città sa e, e vede che eh, le pareti dei negozi eh, e parlo degli esterni sono tappezzate di souvenir, sono tappezzate di eh, cose che la normativa che questa amministrazione ha approvato non permette e qui richiamo l'attenzione anche a tutte le forze di controllo affinché ci sia un controllo capillare, perché ci siano interventi specifici e mirati a combattere questo abusivismo eh, e su questo sicuramente dovremo lavorare con maggiore incisività. Eh, venendo alle innovazioni di questa proposta, sicuramente ehm, la sentenza, le sentenze del TAR del Consiglio di Stato eh, vanno un pochino a intervenire tra lo spazio che sarà creato tra la legge Bersani che era un'apertura totale eh, sia in termini di orari che in termini di tipologie verso gli esercizi commerciali e eh, una serie di interpretazioni che il Mise aveva fatto di questa legge e se vogliamo mh, la parola interpretazione è anche riduttiva eh, come ha, eh, evidenziato, hanno evidenziato queste sentenze, evidentemente il MISE eh, era sceso in un livello di dettaglio tale che eh, non era ehm, diciamo, conforme a quello che erano le intenzioni del legislatore. E parlo in particolar modo appunto, della discriminazione negli arredi. Eh, la non abbinabilità degli arredi era una delle discriminanti adotte dal MISE e non dalla legge come eh, differenziazione tra esercizio di consumo sul posto e somministrazione. Questo, eh, le sentenze hanno evidenziato che non è così, che è il servizio organizzato e strutturato e la, eh, il servizio assistito che fanno la principale differenza delle somministrazioni. È chiaro che poi anche la dimensione degli spazi, anche determinate altre. Modalità di esercizio eh, possono costituire un'importante differenziazione, ma questo, ripeto, non era un ruolo che spettava al MISE. Altre migliorie sono state adotte per rendere appunto, la delibera eh, più eh, resistente al tempo, se vogliamo usare, perché si, si parla in alcuni casi di adeguamento alla, legge, alla normativa. Eh, legislazio di legislazioni eh, nazionali e regionali e, mh, e sicuramente eh, l'intento dell'assessore dell Cafarotti e secondo noi eh, ci è riuscito pienamente è quello di potenziare eh, la eh, qualità di questa delibera e intervenire in quello che deve essere un compito di tutti i cittadini, cioè preservare il più grande patrimonio culturale storico del pianeta, Roma Capitale Grazie.